e per riempirla i racconti dei nostri ospiti quindi non ci sarà presentatore è l'ultimo diciamo, momento in cui sentirete parlare qualcuno per, per presentare due parole però le volevamo dire perché parlavamo di anomalie e la campagna filiera sporca di cui stasera andiamo a parlare è un lavoro anomalo come tanti di quelli che facciamo. La campagna filiera sporca la portiamo avanti con l'Associazione La Sud e con tante altre associazioni che hanno aderito e che ringrazio per essere qui. E la cosa principale che fa questa campagna in realtà è non raccontare qualcosa di straordinario. Questa campagna racconta come viene prodotto il, il cibo che mangiamo e come questo cibo viene portato sulle nostre tavole. Da questo potrebbe venire da pensare, va bene, allora eh, allora c'è tanto perché il modo in cui produciamo questo tipo e come si, diciamo, arriva sulle nostre tavole lungo la filiera, ci fa capire che questo cibro invece che nutrirci ci sta mangiando e soprattutto sta mangiando la nostra terra, il nostro pianeta. Siamo di fronte a una forma di cannibalismo inconsapevole, ci stiamo automangiando e stiamo mangiando quelli che stanno seduti vicino a noi stasera e noi stasera ve lo proviamo a raccontare. Con Terra non proviamo solo a raccontare, a denunciare, ma proviamo anche a portare avanti i progetti concreti che possano mostrare una via alternativa. Fino a qualche anno fa veniva difficile pensare che dei giovani agricoltori potessero prendere delle terre pubbliche e coltivarle. E adesso questo è diventato realtà grazie alla campagna per le terre pubbliche che abbiamo portato avanti con Cooperativa Coraggio e di nuovo con l'Associazione da Sud. Questa campagna ha fatto sì che ci sono quattro eh, cooperative agricole di giovani agricoltori che stanno prendendo questi terreni li stanno coltivando e li stanno mettendo anche a disposizione dei cittadini quasi quotidianamente ci sentiamo con Cooperativa Coraggio con cui stiamo lanciando un progetto di orti urbani e gli orti urbani sono un'altra di quelle attività che facciamo da Roma a Lampedusa come a Genova ci sono più di 200 persone che coltivano il proprio orto e l'importanza di farlo sta anche nel fatto che coltivando il proprio orto imparano quali sono i tempi della natura e soprattutto i tempi della natura vera non di quella geneticamente o chimicamente modificata io diciamo non ci vogliamo fermare qui, noi vogliamo continuare a portare avanti questo lavoro e per farlo appunto oggi vi sfoglieremo questo libro che passerà per i racconti di Stefano Liberti e Fabio Ciponte che nella filiera del pomodoro e nella passata dei pomodoro ci si sono letteralmente immersi, poi voleremo sul campo con Ivan Sagné e Marco Zimolo, che, Umizzolo, oh scusate, che ci racconteranno che cosa vuol dire coltivare sul campo e come i nostri comportamenti influenzano la vita di chi è sul campo e poi vi mostreremo anche le buone pratiche della Fiammante un'azienda che ci dimostra che produrre in maniera differente è possibile speriamo che dopo avervi letto questo libro questa sera avrete voglia di continuare a leggere e di leggerlo anche ad altri quindi adesso sto zitto e buona lettura Calcato sulla testa Una camicia a maniche corte E un paio di vecchie scarpe coperte di polvere Se ne sta su una panca di legno Ai margini del campo In silenzio, quasi inerte Muove soltanto due dita della mano destra Per far scorrere i tre denti un filo d'erba Davanti a lui Una trentina di lavoratori Armeggiano sul terreno Con palette piatte che sembrano coltelli Portano teli intorno ai capelli e magliette e maniche lunghe per ripararsi dal sole. Sono uomini, donne, bambini. Lui li guarda distrattamente, come se la cosa non lo riguardasse. Loro si muovono in modo coordinato, con la paletta scavano un buco, prendono una piantina, la infilano nel buco e la coprono di terra. Fanno tutti gli stessi gesti, veloci e ripetitivi. Afferrano le minuscole piante da cassetti di plastica nera e le collocano nel terreno a una distanza fissa l'una dall'altra. Finita una cassa, ne attaccano un'altra, e poi un'altra ancora, seguendo le linee dell'aratura. Tra un incapsulamento e un altro, una signora si ferma, alza la testa e sorride al figlio di due anni, che in piedi, in mezzo al campo, segue i suoi movimenti. Un altro bimbo più grande, avrà sette anni sotto il berretto d'adulto e la tuta sdrucita, partecipa alla catena di montaggio, scava direttamente con le mani che galleggiano in un paio di guanti molto più grandi del dovuto. Buca, pianta, copre, concentrato sul compito che gli è stato affidato e anche più rapido degli altri. I braccianti avanzano lungo linee parallele, allontanandosi via via dai confini del campo, diventano puntini sempre più distanti. Mister Lee, così dice di chiamarsi il signore sulla panca, è il loro datore di lavoro, li convoca la mattina, scarica le casse di plastica nera da un forgone, gliele consegna e se ne sta tutto il giorno seduto a guardarli. Loro dispongono le casse ordinatamente sul campo e si mettono all'opera, ognuno lungo la sua personale linea, ognuno con il suo ritmo. Sembrano tanti nuotatori nelle corsie di una piscina. La sera l'uomo li paga in contanti, a seconda dello spazio che hanno coperto. 0,17 yuan... Due centesimi di euro al metro. A fine giornata metri da Pechino. Questa regione enorme, che confina con sette paesi, la Russia e la Mongolia a nord, le repubbliche dell'Asia centrale, Kirghizistan, Tagikistan e Kazakistan al centro, il Pakistan e l'Afghanistan a sud, è tappezzata di terreni dove si coltiva uno degli ortaggi più consumati al mondo, il pomodoro. Qui è stato lanciato e sviluppato negli ultimi 15 anni un programma che ha spinto il gigante asiatico a conquistare in pochi anni il record indiscusso di primo coltivatore del pianeta. La crescita è di quelle a cui ci ha abituato Pechino, con i suoi grandi numeri. Dai 7 milioni di tonnellate del 1990, oggi è passato a 50 milioni, un terzo del totale mondiale. Una produzione colossale, di cui una parte consistente non è destinata al consumo interno, ma all'esportazione. Pochi dei pomodori coltivati nello Xinjiang finiscono infatti nei piatti locali. I frutti delle piantine, immesse nel terreno dagli uomini, donne, e bambini, sotto lo sguardo un po' assente di Mr. Lee saranno trasportati in una fabbrica per poi essere spellati, bolliti, ridotti in polpa, chiusi in fusti e mandati all'altro capo del mondo. Dopo opportuna rilavorazione, finiranno nel ketchup della Heinz, nei barattoli di pomodoro concentrato Gino o Tasty Tom, che si vendono a due soldi nei mercati africani, nella passata che alcuni marchi italiani esportano in Germania e nel Regno Unito. La Cina è la fabbrica planetaria del derivato del pomodoro e Mr Lee è solo il primo anello di una catena di cui lui stesso ignora la straordinaria lunghezza. Lontano dal mare e battuto dai venti delle steppe dell'Asia centrale, lo Xi'yang è una regione fredda per gran parte dell'anno. In inverno il termometro può facilmente toccare i 20 gradi sotto zero. Ma le estati calde, con lunghe ore di sole, scarse piogge e grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte, sono ottimali per la crescita del pomodoro. Vista la rigidità del clima in primavera, la semina spesso avviene al chiuso di strutture protette da teli di plastica. I virgulti sono trasbordati in campo aperto non appena le temperature smettono di essere proibitive. Ed è proprio quello che stanno facendo i lavoratori nel terreno arato di fronte al quale mi trovo. Quelle casse nere, piene di piantine, provengono da una serra poco distante che è stata svuotata e smantellata. La stessa operazione di trapianto è fatta contemporaneamente in migliaia di appezzamenti della regione. Mister Lee fa questo lavoro da anni sulla terra che gestisce piante e pomodori che sono poi destinati alla fabbrica poco distante dove saranno trasformati in concentrato rompendo il suo silenzio mi descrive le diverse fasi ci vorranno un paio di giorni per completare il lavoro poi le piantine cresceranno grazie al sistema di irragazione che ha fatto impiantare e ai fertilizzanti che farà spruzzare sul terreno verso luglio al momento del raccolto assolderà molti altri lavoratori a giornata li pagherà a Cottimo, in base a quanti chili di pomodoro riusciranno a raccogliere. Sulla loro paga non si sbilancia. Dipende da quel prezzo di acquisto della fabbrica. Quello che sa per certo è che all'operazione parteciperanno molte più persone di quelle coinvolte in questo lavoro preliminare di collocamento delle piantine nel terreno. Ci saranno donne e bambini? Gli chiedo? Certo. Serve ogni tipo di mano il lavoro deve essere fatto alla svelta, prima che i pomodori marciscono. I bambini sono svelti grazie alle loro mani piccole. Per l'occasione, migliaia di migranti da altre zone della Cina si riverseranno nello Xi'an. Intere famiglie con proli al seguito, tutti insieme a lavorare nei campi. Centinaia di camion assicureranno il trasbordo dai campi alle fabbriche, dove i pomodori saranno trasformati e spediti in treno al porto di Tianjin, vicino a Pechino, luogo di raccolta in attesa dell'esportazione. Buonasera a tutti, io sono Giorgio Zacchini, sono giornalista di Radio Rai, alla mia sinistra, come sapete e vedete ci sono Fabio Ciconte e Stefano Liberti che hanno curato il rapporto di cui discuteremo in anticipazione, perché verrà presentato ufficialmente, come immagino molti di voi sapranno, giovedì, e che per me, che vengo dalla lettura del saggio di Stefano sui signori del cibo, in cui estratto avete appena ascoltato, è da profano e da uno specialista di questo settore è stato una, insomma, scoprire un intero mondo. Eh, così come leggere il Signore del Cibo di Stefano è stato scoprire la filiera internazionale e le immense strutture della filiera internazionale, il terzo rapporto Spolpati, che poi giustamente Fabio eh, insisteva nel farmi e fare notare a voi che è parte di una campagna, quella di Filiera Sporca, che è contenuta anche all'interno del Saggio di Stefano, e che uno dei tentativi di lenire. Eh, diminuire, combattere le storture evidenti e della filiera internazionale e più in particolare della filiera italiana dicevo, per me è stata una grande scoperta e immagino che in anticipazione ora saremo insieme una ventina di minuti massimo 25 minuti eh, starà anche per voi scoprire un mondo e gli attori di questa filiera che hanno delle storture evidenti che però possiamo, in parte, siamo riusciti a fronteggiare con le battaglie più diverse e poi nel corso della serata ascolteremo anche testimonianze di quelle lotte anche di alcune di quelle vittorie e quali sono i punti che secondo me è importante eh, che stasera mettiamo in luce e in qualche modo ci riusciamo a ragionare almeno un minimo assieme sono appunto eh, gli elementi e gli attori eh, della filiera io poi ambirei assieme a voi a riuscire a trasmettere a chi è qui di fronte a noi, di nuovo, molti di voi conoscono questo tema, anche la filiera, gli altri della filiera benissimo, ma insomma credo che per invece i profani come me capire quali siano le azioni possibili, il che fare, vale, il che cosa si richiede ai decisori politici, sia quello che un'associazione come Terra eh, è riuscita a mettere in campo in questi anni e immagino ambisca a mettere adesso in azione e a, in qualche modo come traguardo, forse soprattutto sul caporalato. Ci sono almeno 3-4 temi sui quali adesso Fabio ci darà degli elementi in più, ma che hanno colpito me: eh, le criticità, chiamiamole in questo modo, credo sia tra l'altro l'espressione più corretta, le organizzazioni di produttori, le storture soprattutto nel Mezzogiorno italiano rispetto a un assetto che è quello del centro nord che complessivamente regge ha anch'esso delle strutture, ma che in realtà complessivamente regge e ci spiegheranno perché nel centro nord l'assetto tiene o ha strutture meno evidenti mentre nel centro sud è macroscopico e la grande distribuzione organizzata e i ricatti ai quali sottopone i raccoglitori e io direi il sistema della raccolta del pomodoro ovviamente ora c'è un grande taciuto qui il pomodoro finora abbiamo detto che stasera noi parliamo di quello che è il principale prodotto dell'agricoltura italiana che ha un fatturato di 3 miliardi e che vede l'Italia come terzo trasformatore mondiale dopo Stati Uniti e Cina quindi l'importanza della discussione che stiamo per affrontare è perfettamente Raccontata dai numeri che vi ho provato a raccontare e poi il grandissimo tema del caporalato come sapete c'è stata una legge recentissimamente che è figlia anche della lotta di terra una modifica dell'articolo 603 bis del codice penale o l'inserimento del 603 bis insomma su questo Fabio sarà molto più preciso però io Vorrei che Fabio ci conte, ci raccontasse anzitutto perché è importante conoscere la filiera e quali sono gli attori della filiera e le storture di questo sistema di produzione. Anzi una domanda semplice, cui rispondere in un paio di minuti. No, il, diciamo, forse conviene definire che cos'è una filiera, perché poi diciamo, per noi che ci occupiamo tutti i giorni è un po' diciamo, introiettato come... Come Lemma. Invece secondo me è importante capire che quando parliamo di filiera parliamo di, di tutto, cioè parliamo innanzitutto di cibo, che è diciamo, una delle ossessioni che abbiamo eh, tutti in Italia, soprattutto, no? parliamo sempre di cibo, c'è una trasmissione che parla esclusivamente di cibo. Tutti noi, io per primo siamo ossessionati da Antonino Cannavacciuolo, da tutti questi programmi no, che, ci che ci piacciono un sacco. Tutti noi ci sentiamo grandi chef per aver cucinato un piatto di, di Antonino Carnavacciuolo. Ecco, in questo caso però c'è chi il cibo lo produce, quindi ci sono gli agricoltori, c'è una terra che ti dà il cibo, c'è chi il cibo lo trasforma e c'è chi poi fa diciamo, il lavoro più di braccia, quindi i, i braccianti, eh, c'è chi sfrutta tutta questa filiera, quindi ci sono i caporali e ovviamente, essendo un mercato enorme, l'unico tra l'altro settore in Italia che ha resistito la crisi, quindi diciamo mentre l'industria è andata giù, mentre tutti i settori di questo paese sono andati giù, l'unico settore è rimasto l'agricoltura che ha retto, anzi in, in salita, e ovviamente su questo tutti i tipi di potere vanno a metterci evidentemente le mani. Per cui noi quando, eh, insieme all'Associazione da Sud, a Terre Libere, abbiamo iniziato a fare questo ragionamento sulla eh, campagna filiera sporca, nasceva proprio dal dire, benissimo, c'è il fenomeno del caporalato, che è un fenomeno terribile che vogliamo estirpare, ma, e arrivo poi alla, alla legge, evidentemente da sola questa questione, diciamo, affrontare solo il tema del caporalato eh, è parziale quello che a noi serve è capire perché esiste il caporato, cioè perché il caporale, il caporale può esistere in questo, in questo paese. Perché poi penso che le lotte che hanno fatto Marco, Ivan, che poi ci raccontano, insomma, sono eh, quelle, le lotte vere sul campo, però per noi è importante, come dire, fare un passaggio indietro e andare a ricostruire tutte quelle strutture che fanno in modo che il capolare possa sguazzare e sfruttare i braccianti. E quindi questo abbiamo fatto, e su questo abbiamo visto una, una grande distribuzione che in qualche modo eh, comprime i, i prezzi. Eh, abbiamo visto le organizzazioni dei produttori, soprattutto al Sud Italia, che Fabio aggiungiamo solo l elemento l'85% di raccolta è meccanica e il 15% è manuale. È utile questo elemento? E spiegaci perché sì, questo è utile perché diciamo, in questo giro che con Stefano abbiamo fatto in questi, in questi mesi dove ormai il pomodoro è diventata. noi sentiamo con Stefano tipo 10 volte al giorno e parliamo solo di pomodoro. E che penso, insomma, chi poi lavora il pomodoro penso possa capire cosa vuol dire questa cosa. Siamo stati dovunque e devo dire che un dato importante che ha aspetti negativi e aspetti positivi è che è vero, la raccolta meccanizzata sta crescendo. Cosa vuol dire che sta crescendo la raccolta meccanizzata? È Che diminuiscono le braccia che raccolgono il pomodoro perché lo raccoglie, lo raccoglie la macchina. Poi questa è una serie di conseguenze. Però ci interessava capire eh, proprio tutto questo anche per dare una risposta al fenomeno del, del caporalato. E quindi quello che stiamo dicendo, l'abbiamo detto nelle settimane scorse, l'abbiamo detto in questi mesi, che la legge sul caporalato appena approvata è sicuramente diciamo, un, un punto innanzitutto politico importante, cioè il riconoscimento che intanto va dato, eh, da chi poi il critico su, su diverse cose, ma insomma va dato atto al governo e al Parlamento che una legge sul caporalato l'hanno approvata. Su questo evidentemente hanno colto la spinta eh, di tanti... Di, di tanti soggetti che in questi anni hanno, hanno lavorato, e sono veramente tanti, quindi questo va dato atto. Non entro nel merito della legge perché dice alcune cose interessanti, cioè modifiche il 603 bis, cioè il, il, il reato di intermediazione illecita che è il caporale: cioè il caporale è quello che fa l'intermediario fra tu che sei il bracciante e lui che è l'imprenditore, e lo fa nell'assoluta, come dire, eh, fa come gli pare praticamente. In sintesi visto che tu bracciante ne hai bisogno, hai bisogno di soldi, e non hai dove dormire, non hai dove mangiare, non hai niente, questa è la persona che ti può prendere, ti può dire tu lavori o no. Quindi questa arbitrarietà è uno degli elementi caldi di questa intermediazione illecita. Ma questa intermediazione illecita esiste perché non esiste una intermediazione lecita. Cioè il vecchio collocamento praticamente non esiste più. Per cui a noi gli, gli agricoltori in questi mesi cosa ci dicono? Ma io, se devo portare domani mattina 40 braccianti sul campo a raccogliere, dove li vado a prendere? Spesso non parlano italiano. Che spesso non, italiano. non parlano italiano. Allora io penso che su questo, per esempio, la risposta alla legge sul caprolato, non la dà. Dà un'altra risposta positiva che finalmente dà la responsabilità anche al datore di lavoro, da banalizzo. Sostanzialmente dice... Eh, anche qualora il caporale non c'è o anche quando c'è comunque il datore di lavoro utilizza questa, questa mano d'opera ora questo è l'impianto della legge molti magistrati dicono che eh, questa legge diciamo, sarà difficilmente applicabile staremo a vedere quello che è sicuro è che manca tutto il resto perché noi fino a quando abbiamo una filiera così frastagliata, così confusa così opaca non andiamo da nessuna parte sulla filiera vorrei che Stefano ci aiutasse, cioè eh, noi abbiamo toccato soltanto col colui che lavora o colei che lavora, le braccia che, che raccolgono i pomodori, l'attività meccanizzata magari ci torneremo sopra però gli altri attori, cioè le organizzazioni di produttore e la grande istituzione organizzata vanno spiegati, ci aiuti a definire gli altri attori della filiera, a spiegarci, a raccontarci Sì, eh, devo dire che quando noi abbiamo cominciato a vagare per le campagne della del sud Italia, in particolare per la Puglia, noi appunto eravamo andati a, inseguendo la, la, la suggestione no, del, del lavoro bracciantile, il caporalato, quindi a cercare quella, quella cosa lì, cioè a vedere i ghetti, queste cose che sono state molto raccontate, raccontate benissimo da Ivan nei suoi due libri, e, e, e poi a un certo punto abbiamo visto che quello era un problema, ehm, ma che i problemi, forse anche maggiori se possibile, attraversavano tutta la filiera del pomodoro, nel senso che la filiera è costituita da diversi anelli, di cui si vede molto bene l'ultimo anello, si vedono molto bene il primo e l'ultimo anello, quello dei campi dove ci sono le persone che raccolgono, e poi come diciamo prima con Giorgio e con Fabio, in realtà spesso e volentieri, soprattutto per il pomodoro, sta crescendo moltissimo la raccolta con le macchine, e poi si vede l'ultimo anello che è quello che è lo scaffale del supermercato tutto quello che è in mezzo, diciamo, il consumatore, il cittadino, ma neanche noi, diciamo, lo conoscevamo molto bene e noi abbiamo visto un mondo di eh, produttori, di agricoltori che, sono, che lavorano, di organizzazioni dei produttori che le consorziano spesso in modo eh, disfunzionale, diciamo usando un eufemismo, nel senso che spesso le organizzazioni dei produttori che, eh, che tengono insieme, non tutte ma la gran parte, che tengono insieme i produttori che lavorano eh, nel nella provincia di Foggia, stanno nella provincia di Salerno, e quindi diciamo perché sono più legati all'anello successivo, almeno nascono come filiazione dell'anello successivo della filiera che sono gli industriali, gli industriali che comprano il pomodoro da industria, la materia prima e la trasformano per fare la pelata, il passato, i suoi prodotti, i pezzettoni che dicendo. E, sopra gli industriali poi ci sono i grandi gruppi della grande distribuzione organizzata che e acquistano il prodotto per poi diventare consumatori. Ora, il, Noi quello che abbiamo visto è che sostanzialmente tutti questi attori, soprattutto gli attori intermedi, tendono a non parlarsi tra loro, a non costituire una filiera funzionante, ma a fare ognuno un, diciamo, il proprio gioco nell'immediato, con una prospettiva molto breve. Faccio un esempio chiarissimo, cioè che può chiarire bene questa cosa. Ogni anno, intorno a maggio, quest'anno un po' più tardi, eh, si decide il prezzo a cui il pomodoro deve essere acquistato, a cui gli industriali eh, comprano eh, agli agricoltori, alle organizzazioni dei produttori. Questo prezzo eh, è un prezzo definito che quest'anno era 8 ,7, 8 ,7, 87 euro a tonnellata 97 per il pomodoro tondo e 97 euro a tonnellata per il pomodoro lungo, cioè pelato. Poi noi, appunto, discutiamo con i produttori, diciamo ma che ne pensate del prezzo che aveva stato stabilito, diciamo, insomma, un po', inizialmente ci siamo un po' scontenti perché era più basso rispetto a quello negoziato nel 2015, poi però, conoscendoli, incontrando le varie volte, ci hanno detto, vabbè, ma comunque il prezzo non conta. E perché il prezzo non conta? Perché quel contratto lì, di fatto, nessuno lo rispetta. E cioè, che succede? Che ogni anno, eh, se c'è carenza di, di materia prima, l'industriale è costretto a comprare... A prezzi molto più alti e quest'anno si è arrivato a settembre con maltempo e carenza di, di pomodori a, a comprare a 13 euro a, a, a 130 euro a tonnellata, 13 euro al quintale. E se invece c'è abbondanza, l'industriale dice al produttore: Vabbè, o me lo vendi a 60 oppure non, non te lo compro. Questo fa sì che sostanzialmente, soprattutto nel sud Italia, nel nord Italia funziona invece: il contratto è vincolante. E e strettamente vincolante, nel sud Italia fa sì che i produttori cercano in qualche modo di, di, di produrre, come dire, di programmarsi per fare in modo che ci sia carenza a un certo punto e quindi a vendere a prezzi più alti. Gli industriali cercano a comprare a prezzi più bassi. Tutto ciò chiaramente fa sì che un anno magari vince il singolo produttore, l'anno dopo vince il singolo industriale, ma in generale questa filiera non funziona e tutti questi attori, che pure sono tanti e, e, e spesso in lotta fra loro, fanno sì che. Alla fine quando si presentano di fronte all'attore veramente poderoso, che è la grande distribuzione organizzata, perdono sempre, perché questo è poi il grande tema della filiera, la filiera non funziona perché in queste disfunzioni successive alla fine la GDO, il supermercato arriva e dice io te lo compro a un prezzo che è quello lì eh, e tu ci devi stare e basta e siccome gli industriali sono tanti e non si vede eh, spesso in lotta fra loro i produttori sono tanti e spesso in lotta fra loro e eh, alla fine quello che, diciamo, questa liberalizzazione selvaggia del mercato vince chi è più forte e chi è più concentrato e quindi la, la grande... Scusa, Stefano aiutaci a capire eh, nel dettaglio perché il centro nord ha una, gli anelli più... Ah, quello, che noi non, quello che non si sa molto è che eh, nel centro nord si produce più pomodoro nel centro sud in quantità eh, ovviamente il pomodoro diciamo, nasce come prodotto del Medinide nasce um, parecchio tempo fa diciamo, nella regione del, del Napoletano poi si è spostato a partire dagli anni 90 del secolo scorso eh, nella capitanata del Foggiano ma in, in realtà c'è cioè una produzione di pomodoro ormai da cent'anni nella provincia di Parma e il distretto del nord che è nelle provincia di Parma, Ferrara, Piacenza, in quelle aree lì ha eh, una produzione maggiore di quella del centro-sud, eh, con una filiera che in realtà eh, che funziona perché eh, funziona semplicemente perché le organizzazioni dei produttori sono delle, delle reali organizzazioni dei produttori, cioè consorziano dei produttori che stanno sul terreno e negoziano con gli industriali un prezzo che poi è quello stabilito e che eh, un anno vinceranno i produttori, l'anno dopo vinceranno gli industriali, ma comunque rispettano tutti quel prezzo ed è talmente tanto stabilito quel prezzo che quest'anno, poiché c'è stato un surplus di produzione del, del nord, nel nord Italia, i produttori sono costretti a pagare una penale agli industriali, cioè sono costretti a vendere e a un prezzo inferiore, proprio perché si era detto che si doveva fare una certa, una certa un certo top quantità, una certa quantità. Tonnellate, ne sono sempre fatte di più per una serie di ragioni e i produttori si ritroveranno a vendere a di meno. Una cosa che nel Sud Italia non sarebbe mai possibile, perché nel Sud Italia, come ci ha detto uno dei produttori, tanto noi negoziamo un contratto, ma poi al momento del, del raccolto qui è un far west, che ognuno fa come vuole, ognuno se lo, se lo tiene, se lo vende. Cioè ma è meno redditizio il sistema del Mezzogiorno. Il sistema Mezzogiorno è enormemente meno redditizio perché non c'è un indirizzo di filiera. Per cui, diciamo è, oltre ad essere meno redditizio, è incapace di fare una programmazione, tant'è che la, la quantità di pomodoro che si produce nel sud Italia cala sempre di più, prodotti tipici del sud Italia si producono sempre meno e quindi di fatto la filiera del sud Italia è... E, e tra questi il pelato che merita vedo, almeno una tua parola. Il pelato è il grande tema perché il pelato è, è un prodotto tipico che si produce solo nel sud Italia in tutto il mondo, che cioè si fa solo lì. E, e quindi tutti cioè, noi pensiamo che dal momento che è un prodotto tipico eh, sarà molto difeso, molto protetto, le organizzazioni dei produttori e in gli industriali faranno in modo di rilanciare il pelato. Invece quello che sta accadendo negli ultimi anni è che il consumo, la produzione, il consumo, la commercializzazione del pelato sta calando sempre di più e di fatto nel sud Italia si produce la stessa pomodori tondi per passata. Eh, eh, che sono la stessa varietà che si producono nel nord Italia, ma anche in Spagna e negli Stati Uniti e in Cina. Quindi noi stiamo andando verso la trasformazione del pomodoro, eh, che era una ricchezza diciamo, della nostra agricoltura, in, una, in un cibo merce, in una commodity, come dicono gli, gli inglesi e gli americani. Cioè un, un cibo che è identico diciamo, sia come varietà che come possibilità trasformazioni a quelli che si producono in tutto il mondo e questa impossibilità di rilanciare il pelato è determinata proprio dalla, diciamo dalla, dal fatto che la filiera gli attori della filiera non si parlano che la filiera è completamente non fanno, non fanno sistema questo è quello che noi cerchiamo di comunicare con questo rapporto perché poi noi diciamo, come metodo di lavoro abbiamo, parliamo con tutti abbiamo parlato con tutti abbiamo incontrato tutti e diciamo quello che ne è emerso è proprio il fatto che eh, non è che ci sono i buoni o i cattivi, è che tutti questi operazioni. Perché fanno... non riescono a fare sistema secondo voi? Ma, Ma io... eh. secondo me perché diciamo nel distretto del sud, allora, detto di una persona che viene dal Sud Italia e che trova insopportabile questo mantenimento dello stereotipo Nord-Sud, per cui il nord funziona, e il Sud no, però nei, nei, nei fatti è così non funziona perché lì stando dentro un meccanismo di giungla bisogna leggere più forte che non è leggere più forte ma è leggere più furbo cioè chi in quel momento magari in una settimana di pioggia eh, può piazzare il suo pomodoro a, due a qualche centesimo in più pensa di aver fatto guadagno non capendo che sta distruggendo una filiera non capendo un meccanismo che in economia è, è semplicissimo cioè se io mi metto insieme tanti piccoli evidentemente più potere di contrattazione con il grande, con la grande distribuzione, cioè organizzazioni che dovrebbero tenere insieme gli agricoltori per dire, benissimo, io mi posso sedere al tavolo con la grande distribuzione e a fare una trattativa. Questa cosa evidentemente non può, non può succedere, questo è il meccanismo di fondo per cui questo accade e accade in un'area un del paese dove la qualità del prodotto è maggiore, è, è, è, proprio organoletticamente come, eh, come sapore, come produzione, è migliore, ma vince la filiera del, del Nord Italia e guardate che questa cosa del pelato, cioè il rischio che il pomodoro pelato vada scomparendo, io personalmente la trovo, la trovo drammatica, visto che viviamo appunto in questa narrativa del, del Made in Italy e via dicendo che che però quando tu perdi uno dei un, un prodotti principali del, del, della tua agricoltura vuol dire che un, un buon lavoro non, non l'hai fatto. L'ultimo anello attore della filiera è il più potente di tutti, cioè la GDO, la grande esecuzione organizzata, che ha un potere di ricatto anche nei confronti del, del resto della filiera, del resto degli attori del sistema, fortissimo, con un meccanismo che stasera diciamo sfioreremo sol soltanto voglio Fabio e Stefano soltanto accennarvi perché in realtà credo che in questa settimana poi affronteranno questo tema annunciando anche una nuova lotta, Ma insomma almeno sfiorarlo e spiegare che cosa può accadere Fabio se, se ti va, dillo no, no. <ride> no allora il, è una questione un po' delicata su cui eh, giovedì in questa conferenza stampa in cui racconteremo poi nel dettaglio il, il rapporto spolpati faremo emergere eh, è una cosa secondo me molto grave su cui poi ve lo anticipo eh, chiederemo il supporto di tutti voi eh, perché qui mette in campo il meccanismo di potere del, della grande distribuzione che in questo meccanismo non fa altro che comprimere i costi per tutti ed avendo un potere contrattuale assoluto enorme e indiscutibile evidentemente vince, vince la partita però dico una cosa che eh, secondo me è interessante per capire perché avviene questo, perché il, il meccanismo della grande distribuzione oggi si sta eh, evolvendo in una maniera che è un po' pericolosa secondo me. Se noi guardiamo i, i, i primi prezzi eh, di tutti i prodotti, prendiamo il pomodoro, noi abbiamo la, visto la pubblicità l'altra volta su un 3x6 eh, di un pezzetto di, un, di un pare fossero passata a 25 centesimi, cioè, se noi pensiamo che possiamo comprare un pomodoro, un qualsiasi prodotto a questo, a questo prezzo, evidentemente questo non è fattibile. Ma questo accade per quale motivo? Perché evidentemente i soldi diciamo, per fare la spesa non ci sono, c'è cioè, il tema di prima dell'ossessione del, del cibo, ma c'è anche un'induzione al consumo un po' perversa, no? per cui appunto adesso tutti dobbiamo bere il succo di melograno, perché abbiamo scoperto che su, il succo di melograno è buono. Quindi, tutti troviamo la spremuta di melograno, il, eh, così come quando, io, diciamo, quando studiavo all'università eh, una delle cose che più mi inquietava era questa cosa del pollo, cioè, il pollo, si uno vuole mangiare la coscia di pollo, la cui carne si stacca no? quando la, la mastichi. Ecco, se noi oggi ci pensiamo oggi tutti i polli sono così, cioè oggi qualsiasi pollo uno va a mangiare. Alla carne che si stacca e rimane l'osso integro, no? Ecco, questo è il meccanismo con cui noi oggi trattiamo l'agricoltura, gli allevamenti, la zootecnia e in generale tutto quello che ha a che fare con, con il cibo. E questa cosa è totalmente sintetizzata e dal, raccolta dalla grande distribuzione. Ecco, cosa fare? Che cosa si richiede al legislatore? In parte abbiamo accennato a questi punti, poi il rapporto va letto perché, secondo me, merita di essere letto. Senza ora toccare il punto che affronterete giovedì sulla grande distribuzione, però sulle etichette, sulla riforma delle organizzazioni dei produttori e anche sulla dichiarazione di manodopera agricola, qualche elemento potete fornircelo, no? Allora, sul, sulle poi magari Stefano fa un punto sul, sulla, sulla modifica delle, delle OP. Allora, secondo me, perché noi siamo puntando molto sull'etichetta narrante perché a un certo punto il tema vero è che noi dobbiamo eh, visto che c'è una sensibilità forte del cittadino allora ci vuole del controllo sociale perché ci sia del controllo sociale c'è bisogno della trasparenza della filiera e oggi questa filiera trasparente vi assicuro che non è per niente perché non basta il bollino made in Italy non bastano eh, il marketing intorno al prodotto se noi non sappiamo l'origine del prodotto se noi non sappiamo chi sono i fornitori di, di, di quel prodotto non, non conosciamo la vita la costruzione come dire, temporale delle, di quel prodotto e non mi posso accontentare del codice numerico eh, che ti dice il giorno di produzione per esempio del pomodoro perché per capirlo devi essere un addetto ai lavori ma io non voglio essere un addetto ai lavori per capire che sto mangiando un pomodoro di qualità che non viene dalle braccia di un, di un bracciante sfruttato quindi per questo quello che stiamo chiedendo è una legge sulla trasparenza che introduca un'etichetta narrante che racconti la vita del prodotto dal campo fino allo scaffale e mi spingerei anche un po' oltre il campo perché oltre il campo eh, ci sono i semi con cui viene fatto il prodotto, ma di questo ne parleremo in un altro momento secondo me. Cioè, cioè quando? <ride> no, diciamo noi eh, nel corso, siccome poi siamo ossessionati devo parliamo altro dei pomodoro, abbiamo finito il rapporto e non sapevamo più che fare quindi siamo andati pure a visitare le grandi aziende che producono sementi, in particolare la Monsanto, e anche se poi non l'abbiamo messo nel rapporto e abbiamo visto e come stimolo per un lavoro successivo che di fatto tutte quelle varietà lì sono controllate da 3-4 grandi gruppi che vendono le sementi ibride ai, ai, ai produttori. E e che quindi di fatto assumono anche, cioè anche il controllo di quello che mangiamo. Io credo che eh, per riallacciarmi a quello che diceva Fabio sulla grande esecuzione organizzata e sulla consapevolezza dei consumatori eh, è molto importante pure costruire un movimento di consapevolezza perché io mi accorgo che eh, tu entri nel supermercato e c'è questa campagna che dice sotto costo e tu dici ma come sotto costo? Cioè tu dici bello, posso comprare sotto costo però poi non ti domandi perché puoi comprare sotto costo, cioè nel senso che qualcuno ci perderà, perché se, se sta sotto costo qualcuno non sarà in grado di comprare. Io ricordo, eravamo ad Angri, insieme a Fabio, nei nostri giri siamo stati diverse volte ad Angri in provincia di Salerno dove sono raggruppate tutte le gran parte delle aziende trasformatice pomodoro. Siamo andati a prendere un caffè con un uh, responsabile di un'organizzazione dei produttori là, paga 4 caffè, diciamo mazza 3,80 euro. Mi 3,80 o 3,80 ci compri una cassa di, di passate e questo è il tema assurdo, tu entri in un supermercato e puoi risparmiare 20 centesimi sulla, e ti compri sotto costo la, la, la latta di, di passata, la latta pelati o la, o la bottiglia di passata, e, ma in realtà se tu spendessi 20 centesimi, cioè se il consumatore, fosse, che poi in realtà è disponibile, però se non fosse ossessionato da questa campagna sotto costo, se spendesse 20-30 centesimi in più, questi 20-30 centesimi in più, in più potrebbero andare a ricasco su tutta la, la sirena e farla funzionare perché si pagherebbe di più l'industriale, si pagherebbe di più il produttore, si pagherebbero di più persino i braccianti che raccolgono nel campo e quindi sarebbe un meccanismo che potrebbe essere virtuoso se non ci fosse questo meccanismo di strozzamento verso il basso. Dei, dei prezzi che è imposto dalla grande e che è imposto proprio un modello di consumo, un modello di acquisto, che è del tutto, che ci ha abituato a comprare il cibo a costi di fatto, di fatto irrisori, soprattutto un certo tipo di, un certo tipo di cibo. E rispetto alle proposte che noi facciamo, senza entrare troppo nel, nel tecnico, però noi quello che chiediamo, e abbiamo anche ehm, diciamo, mandato questo rapporto al Ministero dell'Agricoltura è che ehm, Alzare il livello di fatturato delle, delle organizzazioni e dei produttori in modo che queste siano in qualche modo costrette a consorziarsi e quindi tutte quelle realtà piccole che vivono in questo sottobosco un po' di giungla che descriviamo prima, siano costrette in qualche modo a fare sistema e quelle più disfunzionali uscire dal sistema e quindi provare in qualche modo a eh, produrre quello che è stato fatto in altre parti d'Italia, cioè un sistema virtuoso che parta dall'aggregazione da, dall dei, dei suoi partecipanti. Sulla, diciamo, sul caporalato vi faccio un'ultima domanda perché eh, poi i racconti arriveranno, insomma, sulle condizioni di lavoro che avete eh, trovato e anche lì che cosa si potrebbe fare e se c'è qualche pratica positiva da raccontare. Allora, quello che c'è da dire è che noi parlavamo nel nord Italia abbiamo chiesto perché nel, quando, cioè, quando piove nei campi bisogna passare alla raccolta a mano, perché le macchine non possono entrare e via dicendo e quindi è necessario raccogliere manualmente. Quando siamo andati a parlare con le organizzazioni dei produttori del Nord Italia, loro hanno detto quando piove, noi abbiamo detto ma voi quando piove come fate? Perché qui è al 100% mercantilizzati noi quando piove lasciamo marcire il pomodoro nei campi, perché al prezzo a cui è comprato il pomodoro non è possibile usare una manodopera che sia pagata da contratto. Diciamo. E questo, quindi di nuovo torniamo alla... alla, alla, alla, alla, alla all'inizio della filiera. Il pomodoro è comprato a prezzi tali per cui è impossibile farlo in questo modo e per questo anche nel sud Italia, dove una parte della raccolta è fatta a mano, e la, questa raccolta è pagata a quei prezzi irrisori che tutti sappiamo, il pomodoro è pagato al cottimo, la raccolta del pomodoro è pagata al cottimo, 3,50 euro 4 euro a cassone da 3 quintali e, con dei guadagni che dipendono dalla quantità di cassoni che tu sei stato in grado, tu, singolo bracciante greco, sei stato in grado di mettere in, insieme, quindi 10, 15 massimo in un giorno, ed è soggetto al fenomeno del caporalato, che ha descritto benissimo Fabio prima. Eh, però le condizioni di raccolta sono quelle che si vedono, cioè delle persone che tutti stranieri, tutti soggetti al caporale, quelli che raccolgono a mano, e che lavorano in quelle condizioni per le ragioni anche che abbiamo messo in luce rapporto, cioè per tutta questa disfunzione di filiere e per lo strozzamento verso il basso per i prezzi. La nostra idea è che eh, paradossalmente questo strozzamento dei, dei prezzi e il, la legge sul caparolato porterà ad un'ulteriore un diminuzione della raccolta a mano, perché diventa anche pericoloso penalmente e quindi e se viceversa si facesse, si facesse un altro modello agricolo si, si valorizzassero alcune produzioni tipo appunto i pelati italiani si pagasse di più il pomodoro sarebbe possibile pure fare una raccolta a mano per certi prodotti e pagarlo giusto le buone pratiche se volete guardare un paio di esempi ma guarda il, adesso arrivano sul pacco fra un po arrivo, eh, ne dico solo una perché poi il, era prevista sul palco ma non ci sarà che l'esperienza di, di Fanchitomato che nasce proprio da, eh, da quello che stiamo, stiamo raccontando, un, uh, un gruppo di persone la maggior, maggior parte africane ma anche italiane che in Basilicata si mettono a un certo punto e di dicono vabbè usciamo da questo sistema e il pomodoro ce lo facciamo, lo facciamo da noi. Hanno iniziato un po' diciamo, non dico per gioco, ma hanno iniziato molto nel piccolo e questa cosa è diventata realtà e oggi producono eh, diciamo, pomodoro di qualità, dando lavoro a delle persone, facendo accordi con i piccoli agricoltori, ovviamente stiamo parlando di una produzione molto piccola, però è esemplificativa, io ne parlavo qualche settimana fa con loro in un'iniziativa a Genova, diciamo, per me è importante che un'esperienza come questa non svanisca perché deve dimostrare in qualche modo che eh, questo meccanismo si può ribaltare, per cui per me è importante che esperienze come queste non solo... Esistano, ma debbano anche crescere il più possibile, Eccoci qua, io direi di fare innanzitutto un applauso a terra che ha organizzato questa giornata bellissima. Alla chitarra acustica Eric Caldironi. Alla slide guitar Roberto Angelini. Quanto è importante il cibo nelle vite nostre. Cioè le vite nostre sono praticamente organizzate in base a quello che ci mangiamo e le fasi della nostra vita cambiano in base al periodo che viviamo e il cibo cambia, i periodi in cui facciamo le diede, i periodi invece che uno mangia tutto quello che trova. Il cibo è un'ossessione. Parliamo sempre di cibo con gli amici. Dici, sai, ho scoperto quel ristorante, ma come si mangia? No, si mangia bene vai al ristorante ti metti a sete e parli di un altro ristorante mentre stai a mangiare Dici, ma concentrati su quello dove stai no, stai già a parlare di quello dopo è un continuo e allora questo pezzo racconta di come appunto la vita è proprio scandita dal cibo da quello che ci mangiamo colazione, pranzo, cena colazione, pranzo, cena e di come le persone in maniera diversa cambiano se stessi in base alle abitudini e la storia inizia con un vecchietto. C'è sta un vecchietto senza denti che aspetta da sola una fermata. So anni che se magna rotazione, sono pure brodo e passata. Eppure ormai ci ha fatto il callo e lo sa che con la minima pensione non si può permettere di far pranzo, cena e colazione. Gli passa davanti una ragazza bella, bionda, è persa dentro i suoi pensieri, non si accorge del nonnetto, pancia al dentro e fuori il petto. Lei pensa, pensa a quante calorie in tutto il giorno ha consumato. Col conta passi in tasca spera in un buon risultato. A colazione tè leggero con una fetta biscottata, a pranzo il petto dei tacchino e poi a cena l'insalata. Tra le poche forze in corpo e il tacco che gli alza al posteriore. Barcollando allontana superando un controllore. Un controllore, un uomo grosso di larghezza, con a barba da montanaro. Mette multe tutto il giorno, fa tristi l'artri per il lavoro. Dopo otto ore di sto lavoro, le tristezza e di travaglio, senza pensacce su due volte, entra in una pizza al taglio. Tra le teglie segnate dal cortello indica pomodoro e mozzarella. E per un se manca niente pure bianca con la mortadella. Se mette a sedere allo sgabello, n'appira fresca con tutto il sentimento, dar primo morso e gli gliese unge tutto il mento. L'olio gli è vola, gli è vola sulla barba finché pure tutta la divisa gli si è macchiata. Come a volere le giustizie alle morte di tutta la giornata. Se fa sera d'improvviso, se fa sera d'improvviso sopra sta città affamata. Torna a casa il controllore, la ragazza e il vecchietto dà fermata. Ognuno dentro casa sua compie i gesti di ogni giorno. Lei si guarda nello specchio, senza mai guardarsi intorno. Stessa cosa fa il vecchietto mentre guarda il televisore. E invece nell'altra casa, al computer fisso tutto il giorno resta il controllore. Poi lei smette di guardarsi con un po' di malumore. Omo e vecchio senza denti, spengono PC e televisore. Si mettono a sedere. Tutti e tre nello stesso istante. Quasi a diventare un'unica essenza. Pure se le case loro stanno a chilometri di distanza. Pensano. Pensano a quello che hanno fatto durante la giornata. Dal cassetto del salotto viene un pezzetto di cioccolata. Solo lasciano sciogliere in bocca come un premio per tutto l'affanno accumulato, almeno quando stanno da soli si abbandonano al palato. Quando quasi si sono addormiti, gli viene in testa un pensiero di una certa complessità. La vita loro è come un banchetto, un banchetto di un'inaugurazione con sopra cibo di scarsa qualità, ma la qualità non conta Tocca arriva a primi per piasse riso scotto E pasticcini con le pesche C'è una vecchia che si è infilata L'affettati pure nelle tasche Mani che affondano per ruspe nell'insalata di pasta Gente che si fionda nel buffet con tutta la testa Ma stavolta resti fermo Non te ce fiondi pure te Ritrovi la dignità che la gente si è venduta per un paio di bignè Te li guardi da lontano Questa volta passi il turno Magnate pure per me, io mi rilasso e aspetto che fa giorno. Nei campi, attraverso il mio racconto, la mia esperienza, campi agricoli che in realtà sono ad appena 100 km da qui, nel Pontino, in provincia di Latina, dove io sono stato a lavorare per diversi mesi come infiltrato sotto caporale, in alcuni casi sotto trafficante, dove ho potuto osservare, lo dico sempre in maniera quasi tridimensionale, che cosa significa lavorare sotto caporale, in una comunità e per una comunità di braccianti indiani, pangiati, in provincia di Latina ce ne sono circa 30.000. Significa lavorare 14 ore al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, in alcuni casi per 2 euro, 2,50 euro l'ora. Il contratto provinciale del lavoro ne prevede circa 9. In alcuni casi abbiamo addirittura trovato ragazzi obbligati a lavorare per circa 50 centesimi l'ora. Significa essere ridotti di fatto in schiavitù. Io stesso ho assistito a lavoratori obbligati dal datore di lavoro a fare tre passi indietro e ad abbassare la testa quando si rivolgeva a lui per chiedere la qualunque, per chiedere dov'era un attrezzo, dove era il magazzino, dove era il trattore. Oppure ragazzi panciabili che avevano il turbante, il pugnale, i simboli sacri del sicchismo essere costretti a togliersi il tutto in segno di cancellazione della loro identità perché devono essere soltanto braccia utili all'agricoltura di un datore di lavoro che molto spesso obbliga i lavoratori stessi a farsi chiamare padrone. Se parlate con un bracciante la prima cosa che vi dice è padrone bravo, padrone come si diceva secoli fa, bravo perché da lui dipende tutto, dipende il tuo futuro, il mantenimento della tua, della tua famiglia in Punjab, se manchi un giorno o due giorni perché magari devi rinnovare il permesso di soggiorno, la tua retribuzione mensile salta, non vieni più richiamato dal caporale. In alcuni casi il tuo nome passa attraverso anche altri padroni e non vieni più chiamato da nessuna parte. Rischi davvero la povertà. Con la mia cooperativa abbiamo denunciato un altro fenomeno drammatico che è l'uso di sostanze dopanti per lavorare come schiavi. Molti braccianti indiani sono costretti ad assumere sostanze dopanti come metanfetamine, oppio e antispastici allo scopo di sopportare le fatiche psicofisica alle quali sono costretti, perché lavorare 14 ore, 15 ore tutti i giorni quando si ha una certa età è particolarmente difficile, soprattutto d'inverno per le ragioni meteorologiche chiaramente, e quindi il padrone permette ad alcuni spacciatori di entrare dentro le serre o nei campi agricoli e di appunto diffondere queste sostanze, metafetamine oppio e antispastici che servono per sopportare quelle fatiche. In alcuni casi addirittura vengono prese la sera perché i dolori sono talmente alti. Che non si ha la forza per addormentarsi, non ce la si fa. Nel corso degli ultimi due anni circa 10 braccianti indiani in provincia di Latina si sono suicidati, si sono tolti la vita, in alcuni casi impiccandosi dentro le serre, perché quel tipo di sfruttamento è così elevato e anche quel genere di sottomissione è così elevata. Che non hanno altra uscita se non quella per l'appunto di togliersi la vita e di farlo peraltro nel modo più drammatico, per l'appunto impiccandosi dentro le serre, molto spesso nel periodo, nel momento in cui si trasferiscono da una zona all'altra. Lo abbiamo denunciato con forza, con noi lo hanno denunciato anche molte altre associazioni, penso a Amnesty International, a Medium, a Medici Senza Frontiere, tutte hanno. Per l'appunto rilevato la violazione sistematica dei diritti dei lavoratori, in alcuni casi anche dei diritti umani. Alcuni braccianti sono stati reclusi dentro i gabbiotti in aperta campagna e chiusi dall'esterno con un lucchetto. Guardate che questo non capita in un altro paese, in un altro continente, capita da appena 100 km da Roma, in un territorio per certi versi assolutamente straordinario, dove però ancora esiste la figura del padrone che obbliga, obbliga però appunto il lavoratore a non avere dignità, a cancellare la propria identità, ad abbassare la testa e appunto a chiamarlo sempre e soltanto padrone, padrone bravo. Io credo che questo sia indecente, che sia incivile, ma ci tengo anche a sottolineare che è stato compiuto un percorso straordinario e difficilissimo, che il 18 aprile ha portato a circa 2.000 lavoratori a guardare in faccia il padrone e a dire io oggi non lavoro ma sciopero. Era un giorno lavorativo, 2000 persone che sono scesi in piazza nella prefettura, sotto la prefettura di Latina erano hanno reclamato diritti, legalità e giustizia. Io credo che questo sia il volto bello di questo paese, di un'Italia che è fatta di lavoratori e di lavoratrici che decidono di ribellarsi allo sfruttamento, alla tratta internazionale, perché in quella provincia c'è anche il fenomeno della tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo, Decidono di ribellarsi nei confronti del caporale, in alcuni casi un caporale indiano, in altri invece un caporale italiano. Decidono di ribellarsi nei confronti anche di mafiosi e dei loro portaborse eh, che con arroganza e con violenza arrivano addirittura a, persegui a perseguitarli quando semplicemente gli chiedono la retribuzione di un mese rispetto ai sei o ai sette dove non prendono se non poche decine di euro. È, un, è una battaglia complicata, è una battaglia difficile, ma io so che possiamo farcela insieme, io credo che quell'esempio di quelle 2.000 persone sia per questo assolutamente straordinario e credo che abbia dato un risultato importante a fine maggio dentro un'azienda agricola, una delle più grandi aziende agricole della provincia di Latina, centinaia di ettari coltivati in modo, possiamo definirlo, agroindustriale, cioè chiudendo interamente la filiera, dove istituzioni, imprenditori, categorie datoriali dicevano che era il punto di orgoglio della produzione agroindustriale pontina, sono stati trovati 130 abbraccianti obbligati a lavorare a 2 euro l'ora, con il bench che ogni due giorni veniva resettato perché altrimenti sforava il monte, completo, il monte complessivo di ore previsto dal contratto, anche in quel caso vi era il fenomeno del doping e anche in quel caso Alcuni lavoratori negli anni passati avevano deciso come dire, di suicidarsi a causa dell'eccessivo sfruttamento. È possibile però, questo è il messaggio che io voglio dare, è possibile però ribellarsi. Io credo che davvero insieme a quelle 2000 persone, se costruiamo delle alleanze positive, sia possibile costruire anche un altro paese. Grazie. io come Marco mi è stato assegnato il compito di raccontare la mia esperienza di bracciante io sono uno straniero come si vede un africano, un camorunense che come molti africani ha sempre maturato il sogno occidentale pensavo che venendo in Italia, pensavo di trovare la felicità assoluta, pensavo di raggiungere un paese civile, invece mi sbagliavo. La mia esperienza, il mio sogno per questo paese nasce nel 90, quando Vedendo i mondiali di calcio, Italia 90, il mio paese, il Camerun, venne a partecipare alla Coppa del Mondo. Avevo cinque anni, tifavo sia per il Camerun che per l'Italia. Mi ricordo la canzone del mondiale, la canzone ufficiale, di Gianni Daniele, e ho adobenato, notte magiche, che cantavo durante ogni partita. Lì nacque un interesse molto forte e questo sogno, quello di raggiungere il paese del mio giocatore preferito all'epoca, Tottoschilaci, per chi si ricorda. È un sogno che ho finalmente raggiunto nel 2007, quando sono venuto in Italia per molti di studi iscrivendomi al Politecnico di Torino dove tre anni fa ho conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni però succede un fatto importante che ha cambiato la mia vita nel 2011 Dopo aver perso la borsa di studio, mi trasferisco in Puglia per tre mesi per fare il raccoglitorio di pomodoro a Nardò in provincia di Lecce per potermi mantenere agli studi. Arrivo a Nardò e scopro il lato oscuro di questo paese. Scopro il caporalato, lo sfruttamento della vita e lo schiavismo non avevo mai sentito parlare del fenomeno del caporalato neanche nella mia Africa arrivo a Nardò il 15 luglio del 2011 sono stato ospite di questo centro di accoglienza a Masseria Boncuri in periferia di Nato. Ho scoperto questo campo che non era diverso da un campo di concentramento dove dimoravano centinaia e centinaia di lavoratori africani, molti di loro dormivano in per terra, in condizioni disumane. Ho dovuto fare come loro, io che venivo da Torino io che comunque avevo una vita molto più diversa da quella dei compagni che ho trovato lì, arrivo a Lardù, ho dovuto adeguarmi adeguarmi a quella situazione, adattarmi, ho dovuto dormire per terra, ho comprato un materazzo a 5 euro, a un amico, un amico di un caporale che mi serviva per dormire. Era in piena estate e non era così semplice. Dopo due settimane di attesa è arrivato finalmente il caporale, il mio caporale. Il mio caporale era di origine sudanese. In quel campo quasi tutti i lavoratori erano africani, sia del Maghreb, sia dell'Africa subsahariana. Il caporale era considerato il Berluscon del turno, era una persona molto rispettata, che aveva un certo impatto verso i lavoratori. I caporali ci costringevano a consegnare i nostri documenti originali. Una cosa che avevo trovato strana, perché avendo comunque eh, avuto la possibilità di lavorare a Torino, sapevo che per lavorare si consegnasse soltanto le fotocopie dei documenti, ma lì a Nardò tutti i caporali ci chiedevano i documenti originali. Allora, l'attività lavorativa per noi iniziava alle 3 di notte, i caporalli ci venivano a prendere all'interno di quella masseria, all'interno di quel campo, eravamo costretti a salire in un furgone, un furgoncino, da nove posti eravamo lì 25 i caporali ci chiedevano una tassa di 5 ore di trasporto per accompagnarci nei luoghi di lavoro nelle campagne, nei campi di raccolta io in quell'estate ho fatto la raccolta del pomodoro il mio lavoro, il nostro lavoro consisteva a riempire dei contenitori delle casse una cassa piena di pomodoro pesava tre quintali, 300 kg. Eravamo pagati a cottimo. Il nostro stipendio, la nostra paga giornaliera, era proporzionale ai numeri di cassoni, di casse che riuscivamo a riempire durante la giornata. Io, il primo giorno, ho riempito soltanto quattro cassoni. Un cassone veniva pagato dal caporale 3,50. euro 3 euro e 50 per ogni cassoni riempito. Tutto dipendeva dalla forza fisica, dalla velocità di uno di noi. Quindi il primo giorno ho guadagnato 14 euro. Mediamente un bracciante poteva riempire 6-7 contenitori, quindi avere una paga compresa tra 20 e 25 euro, in cui bisognava scaricare i 5 euro di trasporto di cui vi ho parlato. Dovevamo anche pagare, eravamo costretti a pagare al caporale anche il panino a 3,50 euro, l'acqua a 1,50 euro. Quindi spendevamo soltanto per le spese. 10 euro, minimo 10 euro al giorno io mi ritrovavo con una paga complessiva di 2 euro al giorno per 14, 12, 14 ore di lavoro ho lavorato per 5 giorni poi ho deciso insieme a un gruppo di amici di organizzare lo show questo sciopero è stato definito il primo sciopero in Italia dei braccianti stranieri. Perché, a differenza di Rosarmo, a Rosarmo nel 2010, un anno prima, non è stato uno sciopero, ma è stata una rivolta. Eh, questo sciopero ci ha portato a dei risultati molto importanti. Non è stato facile organizzarlo, ovviamente, perché poi mi sono reso conto della differenza culturale che c'era tra di noi. Molto spesso sento dire in Italia che gli africani sono tutti uguali, che non è vero. Ho scoperto che tra un magrebino, e un tunisino, già tra magrebini c'è questa differenza. I tunisini e i marocchini si odiano. Non parliamo della differenza linguistica e quindi tutte queste difficoltà ha reso lo svolgimento di questo sciopero molto complicato. Però con la nostra determinazione siamo, uscito, siamo riusciti a portarlo avanti per circa un mese e questo ci ha portato, come dicevo prima, dei risultati inaspettati una settimana dopo la fine di quel sciopero è stato introdotto nel codice penale italiano la legge, la legge precedente la legge sul caporalato la 603 poi ho fatto insieme ai miei amici abbiamo fatto nove economi dei nostri sfruttatori abbiamo denunciato sia i caporali ma anche gli imprenditori italiani che si avvalevano di quei caporali per unirsi di quella mano d'opera. Oggi siamo di fronte a un processo, il processo Sabra. Sabra è il nome del caporale, dei, del capo, dei capi del caporale, è un cittadino tudizino e questo processo oggi viene, eh, vede imputato 16 persone, tra cui 9 caporali e 7 imprenditori italiani. A parte questo, a parte la legge sul caporato, a parte gli arresti, siamo riusciti a ottenere vari provvedimenti locali nella regione, sulla, nella regione Puglia sul contrasto al lavoro vero. E c'è stato un altro risultato importante questa volta personale che mi è giunto proprio tre giorni fa. Ho ricevuto questa telefonata dalla Presidenza della Repubblica Italiana che mi ha insinuito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ovviamente, ovviamente sono contento di questo merito di questo riconoscimento però questo non mi fa perdere ovviamente che la battaglia rimane che è ancora molto lunga e qui ringrazio i compagni che si battono tutti i giorni cominciare dai compagni di terra di Medi, di Sfrutta Zero perché noi abbiamo una sfida epocale e sono molto ottimista sono molto ottimista perché avendo vissuto quell'esperienza vivendola tutti i giorni questa esperienza di lotta io vedo un futuro migliore nel senso che io so già quale dovrebbe essere la soluzione e i compagni intera sono nella soluzione giusta ho molto criticato la nuova legge sul caporalato è vero che è un passo avanti che sia un passo avanti rispetto alla legge precedente introduce la responsabilità in solido del dato di lavoro però io sono dell'avviso, dell'avviso che con la repressione soltanto non si va da nessuna parte bisogna lavorare di più sulla prevenzione e su questo noi stiamo lavorando quando parlo di noi, io e la mia organizzazione sono il vicepresidente del CEPI stiamo portando il progetto, il progetto è un progetto che ci deve lavorare per una filiera alternativa alla grande distribuzione bisogna per sconfiggere il caporalato ma non soltanto il caporalato il caporalato non è l'unico fenomeno di sfruttamento, c'è il lavoro nero c'è il sottosalario, questa legge colpisce soltanto il caporalato poi c'è anche da vedere se colpirà veramente questa piaga quindi per risolvere la questione del lavoro irregolare in generale bisogna sconfiggere la grande distribuzione creando proprio una filiera più alternativa bisogna spostare la produzione e i consumatori verso un altro tipo di mercato perché oggi con la globalizzazione del mercato e con questo ultraliberismo sfrenato la grande distribuzione spesso ha delle alternative io ho parlato con tanti operatori della grande distribuzione che mi diceva che se il mercato italiano se le regole diventano troppo rigide loro sposteranno la produzione e già lo fanno già, comprano prodotti nel Maghreb in Cina, in Sud America che produce concorrenza sleale leale ai nostri contadini per cui io penso che la sfida, la nostra sfida è proprio quella di creare un mercato nuovo che potrà anche avere delle conseguenze molto importanti per noi perché consentirà di creare un altro modello di sviluppo perché la grande distribuzione è anche la, la rappresentazione sull'economia reale, su scala reale, della finanza speculativa. Quindi, continuando a a comprare dentro la grande distribuzione, noi la dimentichiamo in modo inconsapevole: quella finanza speculativa, la COP, la OSHA, tutte queste organizzazioni sono quotate in borsa. E c'è anche, è venuto il momento di attuare quella parte della Costituzione, dell'articolo 41, c'è cioè una piccola parte di quest'articolo che dice che gli utili dell'impresa devono essere riversate nell'economia reale, è quello che non fa la grande distribuzione. Quindi per me questo è l'obiettivo principale. È su questo noi dobbiamo lavorare e spero che ci rivedremo ancora con i compagni per iniziative di questa, di questa portata. Grazie. della capitanata, a pochi chilometri di distanza dal santuario di Padre Pio, il granghetto è un assemblaggio di costruzioni precarie, che ricorda da molto vicino un campo profughi africano. Allungato su una spianata battuta dal caldo, secca e polverosa, è in realtà un centro estensibile. Le circa 200 persone che vi abitano d'inverno, diventano anche 2500 durante la raccolta il granghetto in senso stretto è una bidonville stagionale una città temporanea di plastica e lamiera che ogni estate risorge dalle proprie ceneri sempre uguale sempre uguale spesso con gli stessi abitanti che tornano per il lavoro nei campi e con le stesse dinamiche ormai consolidate il granghetto è agghiacciante e sorprendente al tempo stesso. Agghiacciante perché rappresenta in modo plastico tutte le nefandezze del sistema di sfruttamento dei braccianti stranieri nell'agricoltura del sud Italia. Condizioni abitative penose, presenza di intermediari malavitosi, abusi e violenza. Sorprendente perché in un certo senso le persone che l'abitano. Hanno sviluppato l'idea di appartenere a una comunità, con le sue interazioni sociali, le sue regole, la sua economia informale. La presenza di questa popolazione temporanea diventa occasione di business e di smerci di ogni sorta. Ci sono bar con tanto di sala da ballo, ristorantini improvvisati, baracchini di pannocchia brustolite, barbieri, sardi smerciatori di materassi, coperte o pezzi di lamiere per costruirsi una baracca. Tutto si vende e tutto ha un prezzo. Il posto letto, che costa tra i 50 e i 100 euro alla stagione, un piatto caldo, che viene offerto a 3 euro, la riparazione del cellulare, che dipende dal guasto, il servizio di lavatrice, che costa 4,50 euro, sono gli stessi residenti a definire il luogo il loro ghetto. Con un rovesciamento semantico che ha trasformato una nozione escludente in elemento identitario. Sospeso tra l'autoaffermazione dei suoi abitanti e le, la negazione del mondo circostante. Il gran ghetto è una vera e propria città clandestina. Un serbatoio di braccia in attesa di essere ingaggiate nei campi stracolmi di pomodoro perché qui intorno, per tutta la stagione, da giugno a settembre l'orizzonte si colora di rosso, i pomodori sono raccolti a mano sotto il sole, da questi braccianti per lo più immigrati, per lo più senza documenti e per lo più senza contratto. Sono pagati a corti, a seconda delle quantità che riescono a raccogliere, a seconda dei cassoni da tre quintali che riescono a riempire. Il caporale? È solo l'elemento più visibile di una catena di sfruttamento più lunga e articolata. Basta allargare lo sguardo per vedere che a monte degli intermediari e dei produttori ci sono attori assai più poderosi, le grandi aziende della trasformazione e della distribuzione. Sono loro a imporre prezzi ridicoli per la materia prima e a generare le condizioni che portano al lavoro sfruttato. Sono loro a schiacciare i produttori, che, rifanno, che si rifanno quindi sul lavoro bracciantile, ultimo e più debole attore della filiera, in un gioco di matriosche in cui il più grande mangia il più piccolo. In questo sistema di strozzamenti successivi, anche i proprietari terrieri che sfruttano la manodopera nei campi risultano alla fine degli sconfitti. In un certo senso... I produttori agricoli del sud Italia somigliano a Mr. Lee nell'Oxy Young che paga una miseria proprio i braccianti, ma è a sua volta la mercè delle decisioni delle grandi aziende, dei meccanismi del commercio mondiale, della richiesta di concentrato da parte di paesi lontani e gli incapsulatori di piantine che ho visto in azione sul suo campo sono il corrispettivo dei vari Prince boni e degli abitanti dei ghetti sparsi per il sud Italia. Il bracciantato regolato dai caporali in Puglia è l'espressione di un movimento che si dispiega a livello planetario. Questo movimento è la diretta conseguenza dell'offensiva delle aziende locusta che lavorano sui grandi numeri, trasportano i prodotti alimentari da un capo all'altro del pianeta e si assicurano margini di guadagno grazie alle loro economie di scala, ai loro network commerciali e politici, alla loro potenza di fuoco. Sono i gruppi che muovono le navi container, piene di soglia dal Brasile ai porti cinesi e carichi di pomodoro concentrato dagli stessi porti cinesi verso altre direzioni. Sono quelli che rinchiudono in capannoni centinaia di migliaia di maiali nutrendoli con la soglia brasiliana. Sono quelli che scatolano ed esportano il tonno che sta scomparendo dai nostri mari. Sono quelli che comprano il pomodoro raccolto dai bambini nello Xi'ang pagati un tot al metro o dagli africani senza documenti nel sud Italia pagati un tot al cassone. Riassumendo schematicamente, i brasiliani usano le loro terre per produrre la soia che viene ingurgitata dai maiali industrializzati che la Cina ha importato dagli Stati Uniti. I cinesi usano le loro per produrre il concentrato di pomodoro che verrà esportato in Africa o servirà da base al ketchup e agli hamburger che fast food come McDonald's vendono in tutto l'Occidente e che stanno cominciando a spopolare anche in Cina. L'avanzata del modello sembra inarrestabile. Fino a 20 anni fa lo Xi Yang non produceva concentrato di pomodoro. Oggi è il primo esportatore al mondo. Fino a 15 anni fa la Cina non importava soglia dall'estero. Oggi assorbe il 67% del commercio globale di questo legume. Questo sistema elimina le differenze regionali, porta alla creazione di cibi uguali in tutto il pianeta, confezionati laddove minore è il costo di produzione. Nei sogni delle aziende Locusta c'è un mondo in cui la campagna è una grande fabbrica di alimenti trasportati ovunque da un commercio senza barriere. C'è l'idea vagamente distopica di città piene di consumatori, nutrite con alimenti provenienti dall'altro capo del mondo. I principali sconfitti di questo modello sono i piccoli contadini. Dai produttori di soia dello Hale Young messi fuori gioco dalla concorrenza delle esportazioni brasiliane agli agricoltori del Ghana, gettati sull'astrico dal concentrato di pomodoro italiano e cinese. O ancora i contadini dello Xi Yang, costretti a produrre pomodoro per l'estero, perché è quello che dicono di fare il Bing Tuan e le grandi aziende multinazionali che vogliono la materia prima. Ma i grandi sconfitti siamo anche noi consumatori costretti a nutrirci, a nutrirci di cibi sempre più standardizzati, prodotti in modo industriale e a costi infimi, illusi che quello è l'unico modo per far fronte alle sfide di una popolazione mondiale in crescita, e ingannati dalla prospettiva allettante di cibo abbondante a prezzi sempre stracciati, senza tenere nessun conto i costi sociali, ambientali, culturali, che sul medio periodo saremo costretti a pagare in un gioco a somma zero, in cui nessuno alla fine potrà proclamarsi vincitore. Presento. Sono Francesco Franzese, l'amministratore della Fiammante, un'azienda che trasforma pomodoro in provincia di Salerno. La mia storia nasce nel 2006. In seguito a dei contrasti familiari, decido di prendere un'azienda in autonomia. Inizio diciamo, la mia attività industriale che in quel non è stato molto semplice, e nel 2007 ricevo da che è un'associazione di categoria, eh, un ruolo che, sarebbe, che era quello di trattare eh, il prezzo del pomodoro d'industria a livello nazionale. Ogni settimana mi trovavo qui a Roma eh, con dei tavoli che erano formati da quattro componenti della parte industriale e quattro della parte agricola. Il mio interesse era giustamente industriale quello di trattare un prezzo basso del pomodoro, mentre dall'altra parte trovavo la parte agricola che chiedeva appunto aumento di prezzi. Al terzo incontro che feci, c'era un po' sfiduciato perché alla fine queste trattative non portavano a nulla. Mi incontrai con un produttore che arrivò dall'altra parte del tavolo nel corridoio e disse scusa, ma perché non ci slacciamo da questi, da questi meccanismi e ci facciamo? Un, un rapporto commerciale io e te che mh, sei contadino insieme ad altri due colleghi uniamoci e facciamo qualcosa di diverso perché eh, giustamente la, la, la, la, trattare un prezzo diciamo, trattare eh, un prezzo di una materia prima come il pomodoro per me, mh, era il mio lavoro però allo stesso tempo era mortificante perché immaginarmi eh, il mese di luglio-agosto e stare a 40 gradi eh, nei campi e non riuscire ad avere nemmeno la giusta remunerazione, era, era una moltiplicazione. Iniziamo a collaborare, iniziamo a parlarci e stendiamo immediatamente un accordo di far trade. Questo accordo di far trade in cosa consisteva? Consisteva in un prezzo minimo garantito che si dava al produttore con il quale abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo stabilito quale potesse essere il prezzo, il costo del, eh, che sostiene un produttore per portare avanti un chilo di, eh, di pomodoro e dal prezzo base abbiamo garantito di azienda circa il 25% di margine che addirittura poteva arrivare al 40% di margine nel momento in cui il, la materia prima avesse delle caratteristiche particolari. Partiamo subito con questo accordo Uh, però diciamo, l'altro aspetto che ci uh, si subito, che subito insomma, la, a questa organizzazione uh, fu la, la questione della raccolta del pomodoro. Ci che da quel momento in poi il pomodoro deve essere raccolto il 100% in modo meccanico. Dall'altra parte ebbi tra l'altro uh, un ottimo riscontro, anche perché noi abbiamo verificato sia da industria sia diciamo, da parte agricola che raccogliere il pomodoro con, uh, con il sistema meccanico conviene molto di più anziché con, uh, con la mano, con la mano perché anche prima giustamente come diceva Stefano uh, con quello che sostengono i produttori del nord è impossibile pagare un, um, un, un lavoratore diciamo uh, un operaio in campagna e avere diciamo, il prezzo di mercato che viene stabilito all'anno nazionale ogni anno noi partiamo con, con questo progetto, all'inizio c'è stata molta diffidenza diciamo, nei produttori il primo, e il secondo anno, però il terzo anno diciamo, il, uh, il lavoro ha preso sempre più, uh, più piede e, e quindi c'è stata una, una grossa aderenza. Immaginate che siamo partiti con uh, circa 70 ettari il primo anno nel 2010 ma abbiamo programmato per il 2017 650 ettari di, uh, di prodotti. Uh, la, cosa, la soddisfazione che poi c'è stata uh, da parte mia personalmente è stata anche quella di uh, vivere diciamo, la, la mia attività economica insieme ai produttori abbiamo tolto tutte le figure l'intermediazione che ci sono fra industria e parte agricola, quindi noi tutto quello che corrispondiamo uh, all'organizzazione del produttore va direttamente nelle tasche del, del produttore ma la cosa bella è stata proprio quello che molti produttori hanno richiamato i figli che erano andati al nord, qualcuno è andato all'estero a lavorare, li hanno richiamati e li hanno riportati in campagna uh, perché loro hanno trovato un giusto equilibrio, hanno trovato un, una situazione che permetteva loro di ridargli dignità e diciamo, dare lavoro ai propri figli che poteva durare per i prossimi anni. Infatti si è portato avanti progetti anche di universitari, con Un l'università facendo delle ricerche sul pomodoro e sulle proprietà organolettiche che, che ci sono diciamo, all'interno del pomodoro e se ne stanno scoprendo moltissime. infatti all'interno del pomodoro c'è dico bene che è il più potente antiossidante che esista in termini diciamo, di, di cura contro i tumori. Um, tutto questo, diciamo, è, quello che poi è, è, stata, è stato un po' complicato all'inizio, che però dopo ci siamo riusciti, è quello di rendere sostenibile il progetto. Perché immaginate un'azienda che va a pagare uh, materia prima circa il 25 o il 30% in più di quello che pagano i propri competitor, come riesce a sopravvivere? Uh, tutto questo uh, io mh, sono riuscito a superarlo attraverso la qualità del prodotto. Quando si parla con il produttore, quando c'è un colloquio, quando c'è un dialogo, si riescono anche ad affrontare delle problematiche, delle problematiche in alla qualità che possono migliorare le performance all'interno dell'azienda stessa e quindi avere più produzione con meno tempo possibile e meno lavoro. Questo è stato uno dei fattori. L'altro fattore importante è proprio perché noi il nostro lavoro, il nostro progetto di Far Trade che abbiamo portato lo andiamo a raccontare, lo raccontiamo sia in Italia ai nostri clienti che stanno sul territorio nazionale e soprattutto i denti che stanno all'estero, i quali sono molto sensibili a tutto questo. E, mh, la CDG poi è arrivata quest'anno nella produzione del 2016 che abbiamo avuto, come diceva prima Fabio, che manca un qualcosa in etichetta che riesce a, a descrivere quello che uh, c'è all'interno della scatola e tutta la filiera. Abbiamo avuto una, un riconoscimento che si chiama Social Footprint ed è l'unica azienda del centro sud Italia ad averlo avuto. In pratica, se andate sul nostro sito oppure se si andate vicino alle ehm, eh, nostre etichette, c'è un QR code che cliccandolo col cellulare sapete tutta la, la, la, la vita del pomodoro e addirittura si sa addirittura quante persone hanno lavorato per realizzare e per far sì che quel prodotto stesso lo possa fare io vi ringrazio Ci siete ancora? Sì. Più o meno? Fate un applauso così se ne andiamo tutti. Tanto che stiamo andando verso la fine. E noi vi raccontiamo una storia, però abbiamo bisogno del vostro aiuto: ad alzata di mano. Quanti di voi almeno una volta nella vita sono tornati la domenica a pranzo a casa dei genitori? Oppure, genitori che hanno accolto i figli anche a Natale va bene, a Pasqua, a Pasquetta, quando ve pare. Dai, siamo abbastanza. Questo pezzo sentito la domenica a pranzo a casa di tua madre. Già da dentro l'ascensore, come un cane da tartufo, sniffi l'aria inebriante e sai che non sarai deluso. Entri, entri e trovi la conferma che è qualcosa di speciale, una cosa che ti avvolge lo stomaco, roba di istinto primordiale. La, la tovaglia con i fiori. La tovaglia con i fiori dona senso al tavolino Prima era nudo, poi vestito, pronto per il suo destino Regge i compiti di tutti, da tuo padre a tuo fratello Sta stanza è piccoletta, ma pare il salone del castello Sopra i fiori disegnati c'è metti in bicchieri Sempre quelli cercati dentro acqua, birra e un po' di vino dei castelli Posate, piatti, tovaglioli, manca solo il protagonista Ma quello che arriverà a te Magni, mica poi sceglie dalla lista e tu madre non delude, inizia il telegiornale e lei entra con i ricatori con il sugo di maiale Tutti ai posti di comando, occhi in c'è forchetta in mano, te giri e guardi tuo fratello Passa un po' so parmigiano Tra un boccone in tuo padre ti chiede come va il lavoro Tu cambi discorso, vuoi parlare di tutto tranne che di futuro Avanza un po' di primo e tu madre ti ripete la stessa identica cosa, da trent'anni a sta parte con lo stesso identico tono. Questo domani riscaldato devi sentire come com'è più buono. Ma ritorni a bomba sul pranzo, la guardi e gli fa la domanda più importante del mondo. La guardi con occhio concentrato, a ma che hai fatto dei secondo? Ma sta domanda questa volta risulta essere la più banale, Ci devi arrivare arrivata solo, le spuntature con cui prima ha fatto il sugo di maiale. Quindi continui questo pranzo nella celebrazione del suino e accompagni tutto quanto con cicoria e pecorino. Tu fratello, tu fratello ti ramballo qualche discorso complottista. Sciriniche, massoni, un attentato terrorista, tu cambi discorso un'altra volta, che te voglia ce n'hai poca, papà hai visto per caso la Roma oggi con chi gioca. Primo, secondo e contorno, e adesso la frutta non te la fai mancare. Ti mangi con coscienza una miletta per sgrassare. E poi, pari per il momento in cui tutto trova un senso dentro te. Tuo padre si alza e con destrezza ti vado a preparare un caffè. Chi con lo zucchero? Chi amaro? Chi ci vuole insieme un biscottino? Chi lo manna cio del bordo? Chi lo sorseggia come il vino? E mo, mo sai quello che vuoi fare. L'hai puntato da lontano. Fate quello che pare io, me sprago sul divano. E così. Dal divano di casa di tua madre, come da un'amaca nel far west, con un occhio aperto appena, chiedi con tono di sfida: a ma, e se resto pure a cena? <ride> Grazie a tutti. Eric Candironi, Roberto Angelini. Grazie. Charlemagne, al di là della, della programmazione vorrei sul palco con me Fabio Ciconte e Stefano Liberti, per favore. Se possono venire perché credo che un applauso no, a Va bene, allora, due minuti di serietà uh, per, raccontarvi, per, per raccontarvi qualcosa che forse non fa parte veramente di questa serata, ma è perché una fondazione che io rappresento con veramente molto orgoglio, che si chiama Fondazione Charlemagne, è qui. Siamo qui perché noi lavoriamo da 15 anni su, uh, alla fine, un tema che credo che sia riferente di tutto che, il lavoro che facciamo, che è il tema dei diritti. Diritti che ovviamente sono per lo più negati e che nel mondo stanno vedendo una, una crisi oltre a quella finanziaria che è una cosa inaccettabile dal punto di vista umano. In questo cammino di ricerca, di garantire e di rendere legibili i diritti noi ci siamo per la prima volta scontrati con un'associazione che di diritti ufficialmente non parlava subito ed è l'associazione Terra. Questo non è un aneddoto, ma è un racconto per farvi capire che cos'è la vicinanza che può avere una fondazione con un'associazione come Terra, perché poi abbiamo pure inciampato con Stefano Liberti. Allora, il nostro cammino con Terra, stavo pensando, è, diciamo si può riassumere con due grandi motivazioni. La prima perché Terra è un anello mancante, oggi in Italia, assieme alle altre associazioni da Sud, ed altre che sono più legate al tema dell'agricoltura, un attello mancante nella battaglia di diritti che riporta anche una tradizione italiana che è andata scomparendo. L'Italia è stato un paese grandissimo anche nel settore dell'agricoltura ed è un'agricoltura che oggi viene vista o sotto il tema dello sfruttamento o come un settore che non fa parte di noi. In realtà è un settore che è fortemente italiano, che ha sì quell'ossessione che oggi avete veramente sottolineato su tutte le, in tutte le maniere, l'ossessione del cibo, però l'agricoltura non è cibo, l'agricoltura è terra, è, è la bellezza di famiglie che hanno sempre lavorato, è un passaggio di tradizioni che oggi manca in Italia. E da lì abbiamo deciso anche di ascoltare terra in una certa maniera. La seconda cosa importante per cui siamo avvicinati a terra è lo spirito associativo che Terra rappresenta. L Italia oggi ha almeno 250.000 eh, 250 associazioni censite dall'Istat, associazioni cosiddette non profit, che rappresentano la società civile, però queste associazioni, soprattutto quelle più vecchie, hanno, hanno perso lo spirito associativo, hanno perso soprattutto il legame con eh, il valore da cui si sono ispirate. la. Problematica a cui hanno dedicato la loro vita invece Terra è considerata un'associazione giovane e come tutte le giovani sono più battagliere e per questo ci siamo innamorati di Terra e abbiamo pensato che come fondazione potevamo stare accanto eh, con quell'approccio che è tipico e eh, dato dai nostri fondatori un approccio basato sul rispetto dell'identità dell'associazione cioè noi sposiamo un'associazione e non entriamo nel merito dei loro criteri di valutazione, delle loro, um, poi finisco, eh, perché se no poi Fabio si emoziona, però insomma, cerchiamo di rispettarli fino in fondo. E da qui è nato un cammino di supporto, tra virgolette, che noi consideriamo supporto istituzionale, cioè la vita associativa, con la libertà di essere loro stessi, ma di seguirne anche con immenso orgoglio i risultati, i rapporti che terra sta portando avanti e che veramente denuncia in Parlamento sono sempre più affinati sul colpo finale e riescono ad essere sempre più emergenti nelle tematiche. Per cui grazie, perché io credo che per noi sia molto emozionante e c'è anche una, una missione che come fondazione vogliamo sicuramente raggiungere, quella di far capire ad altre fondazioni italiane che hanno veramente... Eh, Diciamo il vantaggio di essere fondazioni libere da qualsiasi eh, imponimento politico e libere anche da qualsiasi confessione religiosa, di cogliere l'opportunità di essere vicino agli emergenti che possono realmente cambiare il tessuto italiano. Eh, il secondo incontro è Stefano Liberti. Io onestamente non lo conoscevo se non per alcuni libri che avevo letto, in particolare Credo a Sud di Lampedusa. E, ehm, è, stata una, è stato un incontro molto bello perché ho avuto l'onore, grazie a una persona che lavora con me in Fondazione, di conoscere una, una, una persona come Stefano, di ascoltare il, il, suo, il suo ambizioso progetto e di essere in grado, proprio perché siamo una fondazione molto flessibile, credo di dirgli sì la mattina sesta che ci siamo incontrati. Stefano è venuto a incontrarci con la casa editrice che qui oggi è presente con Minimum Fax, ci ha raccontato il suo pensiero e lo abbiamo colto. Qual è il collante fra queste due esperienze, che non è solamente l'agricoltura, i pomodori o il caporalato, che, che non è un, un tema per tutti. Il collante sono sempre i diritti, cioè hanno dimostrato a noi che si può fare un cammino sui diritti con linguaggi nuovi, che per voi magari sono linguaggi quotidiani, ma che mancano al grande pubblico. E ci stiamo accorgendo che i rapporti di, di terra, che l'inserimento di terra anche in commissioni importanti che oggi fanno capo a questo governo e che danno lo spazio a una voce diversa, piuttosto che un libro di Stefano Liberti che io ho potuto leggere tutto e che ha una grandissima portata per raccontare a chi è fuori da questo settore in maniera veramente accattivante. Non, non credo che sarò l'unica a dirlo tutto quello che sta succedendo nel mondo in tema agroalimentare per noi questo è il diritto della consapevolezza per il pubblico italiano ma spero per Stefano anche all'estero di avere coscienza di quello che c'è intorno a noi per cui grazie mille grazie allora Stefania, grazie davvero da parte di, di tutti noi, tutta Terra, che lui dice non è scontato ed è per noi l'importante. Allora io avevo preparato un intervento finale di circa 40 minuti, 45, che eh, non vi farò, eh, perché insomma abbiamo raccontato un percorso lungo, lunghissimo, forse siamo stati un po' lunghi, però eh, diciamo, stare su un teatro non è proprio il nostro mestiere, ma, ci faceva piacere stare insieme a tutti voi per raccontarvi quello che facciamo, lo ripeto sempre, non da soli, eh, terra è fatta da tante persone, ma soprattutto è fatta da tante realtà che stasera abbiamo citato, ma che sono compagni di viaggio per noi importanti. E penso alla cooperativa Coraggio, penso a Da Sud, penso insomma a tutte quelle realtà con cui da anni combattiamo. Adesso ne sto dimenticando tante e poi mi sgrideranno tutti. Per cui a questo punto lascerei i titoli di coda della serata al presidente più bello di tutti che ce l'abbiamo solo noi, che è Daniele Caucci, che sta sempre alla, alla regia. Però prima devo fare un ringraziamento importante che ha previsto lo facesse Daniele, lo faccio io tanto uguale, a Eleonora Cavallari. e a Francesco Bagnè che in questi giorni hanno veramente lavorato ore e ore e ore per rendere questo spettacolo di disponibile. Daniele! E grazie a Daniele ovviamente. No, dobbiamo stare qui invece. Allora partiamo. Partiamo con i ringraziamenti che sono molti perché per fare una serata così serve l'aiuto di tanti amici. Francesco e Eleonora, già gli ha detto Fabio, aggiungo Emiliano che sopportano Fabio tutti i giorni in ufficio, tutti e tre. Aggiungo Vito eh, che è un attivista di terra che tutti i giorni si spende grazie alle sue conoscenze. Ci metto Irene, ci metto Francesca, ci metto Erika. Ci metto Stefano, Liberti ovviamente Federica Ferrario, Federica Randon, Lorenza, Arianna, Teresa Silvia, Fernando, Elisabetta, il, eh, Daniele e Fabio questi me li hanno scritti quindi mi auto ringrazio <ride> poi aggiungo il mio amico Roberto Ranucci che nonostante il mal di schiena ha fatto la diretta Facebook della serata per tutto il tempo, passiamo per i bambini che vi sono venuti a distorcere del denaro, Lorenzo, Viola, Rocco, Capri e Caterina, aggiungo chi ha lavorato a questa serata, Monica Pepe, i tecnici Marco, Fabio, Aurora che ha fatto la grafica, Patrizia per essere venuta e per averci raccontato la sua storia, il mio Amico Alessandro Pieravanti con Eric che spero che un giorno impareranno a giocare a calcetto e Roberto Angelini che per la prima volta è venuto a darci il suo sostegno. Ringrazio Lorenzo Terranera che si ringrazia da solo facendo vedere a tutti quello che sa fare. Ringrazio Stefania Mancini, Giorgio Zanchini, Ivan Sagnier, Marco Mizzolo, Francesco Franzese, Valerio Gatto per le letture. Ringrazio Lorenzo Misuraca dell'Associazione Da Sud, con cui abbiamo diviso per tanto tempo la sede e che questa sera ha permesso che i tempi fossero il più stretto possibile facendo un lavoro che non è facile. Ringrazio la Minimum Fax per il libro edito di, di Stefano. Ringrazio la Fondazione Nando Peretti, la Fondazione Charlemagne e il Teatro Ambra Carbadella che ci ha ospitato. E ringrazio voi. Grazie. no in realtà diciamo l'idea originaria era di far salire tutti sul palco poi Daniele l'ha poi buttata quindi però perché volevamo far vedere Daniele Caucci sul palco quindi almeno Daniele deve salire e insieme a tutti quelli che sono scritti qua quindi a partire da Eleonore Cavallari che non vedo da circa tre ore Francesco mi ha piaciuto a tutti e a tutti.